Benvenuti su www.unoltrepodigusto.it, il portale delle scuole dell'oltrepo pavese per raccogliere i lavori realizzati da insegnanti e studenti per promuovere le tematiche di Expo 2015 e in particolare il macro argomento gusto e conoscenza. Qui troverete lavori sulla buona alimentazione, sulla conoscenza del territorio, in particolare relativamente alle sue produzioni e alle sue tradizioni gastronomiche. Siamo partiti con un video in cui abbiamo assemblato alcuni dei materiali, dei progetti svolti nelle scuole fino all'estate del 2015. Si tratta di materiale fotografico, di presentazioni, eh, di filmati brevi e di screenshot di vario tipo. In seguito ogni scuola è stata dotata di uno o più account a seconda delle necessità in modo che fosse possibile a tutti confrontarsi, scambiare materiali e pubblicare in modo assolutamente indipendente e autonomamente organizzato. L'idea che sta alla base di questo lavoro comunque eh, non è quella di realizzare un singolo prodotto per un singolo progetto, ma di iniziare a eh, sperimentare delle modalità di collaborazione e di pubblicazione congiunta per sensibilizzare anche le istituzioni e i cittadini su quello che può essere il contributo della scuola nella promozione del territorio. Buona visita!